18 dicembre 2007 L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale contro la pena di morte con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti.